Mano, in casa editrice, benvenuto a Casa La Terza e innanzitutto com come stai? Bene, grazie, finché c'è la salute. <ride> un tempo lo si diceva in modo, in modo retorico, formale, adesso è diventato molto molto sostanziale questa affermazione. Eh sì, assolutamente. C stamattina ho letto un tuo articolo bello, interessante, anche un po' inquietante su Repubblica, la tua vita di giornalista a Giramondo si svolge anche in questa, come il tuo lavoro, si svolge anche in questi giorni da casa, in parte? Sì, sì, cerco, nonostante l'immobilità forzata, che per me è, ehm, in un certo senso, oserei dire ancora più sconvolgente che per tutti voi, nel senso che io di, di mestiere viaggiavo. Una volta al mese ero su qualche volo intercontinentale, Questo è il mio ritmo di vita era scandito da viaggi molto molto lunghi, ehm, raramente meno di 7 ore di volo, a volte 12, 13, 14, a seconda se stavo andando in Asia o in Europa e, e a cadenza in media oserei dire mensile, quindi ehm, que quel, ehm, il passaggio da quella vita a quella che sto facendo adesso è un cambiamento un, notevole, però cerco, come nell'articolo che hai citato di oggi in cui ehm, racconto come le imprese in Cina e in America stanno già pianificando la fase 2, cerco di mantenere questo sguardo globale anche se adesso è fatto di, di letture, di, di, di, eh, ovviamente di informazioni che arrivano online, però ho una rubrica sul eh, sito di Repubblica, quindi nel, nella versione digitale che si chiama Outlook, che è una specie di sintesi quotidiana dell'economia globale e quindi in particolare America e Cina, le due superpotenze. Cerco in questo modo di di dare a, agli italiani una visione di quello che sta accadendo nel resto del mondo. Bene, noi, noi questo tuo peregrinare continuo lo utilizzeremo, lo capitalizzeremo in questi 40 minuti di chiacchierata, perché faremo insieme un viaggio virtuale, partendo dal tuo ultimo libro che si chiama L'Oceano di Mezzo. Però prima ti volevo fare una domanda proprio come dire, di quelle molto televisive, di atmosfera. Eh, noi abbiamo visto prima, tu sei a New York, vivi a New York da molti anni, ehm, abbiamo visto prima le immagini di Fifth Avenue vuota eh, e poi negli ultimi giorni abbiamo visto un'immagine terribile sui giornali italiani anche sul tour Repubblica cioè l'immagine di Heartland, delle fosse comuni, eh, nel libro parli dei 65.000 circa senza tetto di New York, che ci hanno restituito un'immagine anche di una città di fortissime diseguaglianze. Eh, L'atmosfera in questo momento della città, cioè quelle, quelle, quelle volte in cui uscirai, immagino anche tu, per, per procurarti da mangiare, per fare alcune cose essenziali, Qual, che, che atmosfera percepisci? Qui a Roma eh, e ancora più a Milano, altra città dove hai vissuto, c'è quasi totale lockdown, quindi diciamo l'atmosfera è, è surreale. A New York c'è ancora qualcosa di aperto, come funziona? Per esempio le librerie che sono, ricominciano ad aprire qui a, a, in Italia a Spizzi e Bocconi, lì sono aperte o sono chiuse? Com è, com è? Dunque, eh, mi hai fatto tante domande cerco di non dimenticarne nessuna, se mai me le ricorderai tu. Eh, intanto eh, devo ricordarvi che noi siamo sotto un regime diverso di regole, Um, parlo di New York eh, perché la, la California è già un'altra cosa, abbiamo anche noi il nostro federalismo e quindi ogni governatore di ogni stato degli Stati Uniti ha, ha stabilito delle regole diverse. A New York io esco tutti i giorni e, e, e quando mi pare do, vado dove mi pare, non, non abbiamo nessuna restrizione, non dobbiamo fare l'autocertificazione, all'esterno la nostra libertà di movimento è rimasta intatta tant'è vero che io ogni giorno vado a correre per un'ora a Central Park, i giardini, i parchi pubblici non sono stati chiusi, a differenza per esempio di quello che ha fatto la California, però diciamo che nel rispetto delle regole dobbiamo tenere delle distanze, questo, questo sì, le distanze di, di sicurezza sanitaria, circa due metri, in un parco grande come Central Park di solito non è un problema, anche se... Eh, quando c'è una bella giornata di sole, nelle ore più calde, ehm, l'affollamento è notevole. Comunque, quindi, detto questo, New York è una città spettrale, non ha niente a che vedere con la New York a cui eravamo abituati, perché la maggior parte delle attività sono chiuse, la maggior parte dei negozi sono chiusi, non sono aperte le librerie, non sono state eh, inserite tra gli esercizi pubblici di, di, di prima necessità, quindi sono aperti negozi alimentari, supermercati, farmacie e poco altro, però continuano a funzionare i, i trasporti pubblici, la metropolitana purtroppo tra l'altro con un bilancio di vittime enorme, cioè sono 41. l'ultima volta che ho guardato i dati 41 auto ferrotranvieri del metro di New York sono morti di coronavirus, ehm, è una città che è molto grande, è la più grande città d'America, con 9 milioni di abitanti, con una densità di popolazione, viviamo gli uni addosso agli altri e quindi questo ne ha fatto eh, quasi automaticamente il principale focolaio, nessun'altra parte d'America è colpita, solo la città di New York ha 10.000 morti di coronavirus. E, mh, eh, ovviamente questo genere di, di, di, di tragedia Accentua le diseguaglianze sociali. E chi, chi sta peggio sono i più poveri. Abbiamo dei tassi di mortalità molto più alti nei quartieri popolari. New York è divisa in, in quattro grandi aree: no? Manhattan, Brooklyn, Queens e, e, e Bronx. Poi c'è anche Staten Island, un po' più piccola come popolazione, la quinta. Ma comunque eh, la concentrazione di morti è eh, proporzionalmente molto più elevata nel Bronx e a Queens a Brooklyn nelle zone popolari per, eh, per delle ragioni ovvie e molto crudeli da una parte i poveri hanno appartamenti più piccoli vivono più eh, concentrati quindi il contagio è più facile è più difficile le, tenere le distanze sociali quando ci sono delle, delle famiglie numerose in appartamenti minuscoli ehm, fanno anche dei lavori che devono continuare a fare cioè la manodopera nelle mansioni più umili, quelle che continuano a far funzionare la città di New York sono i poveri che vanno tutti i giorni in metro, vanno al lavoro, vanno a tenere aperti i supermercati sono infermieri negli ospedali, eh, sono tu, tutti i mestieri che continuano a, a funzionare, per lo più eh, sono ceti medio-bassi e quindi sono più esposti perché sono, continuano a essere in giro, fattorini delle consegne anche ovviamente. Eh, poi ci sono i senza tetto e le, ci sono stati già dei, dei focolai di infezione molto gravi nei, negli shelter, nei, nei recovery, per, negli asili per senzatetto, infatti una parte di senzatetto cominciano a essere spostati in alberghi che sono stati requisiti ad hoc, dove dovrebbe essere un po' più facile tenere delle distanze, gli, gli shelter tradizionali, i ricoveri tradizionali per senzatetto ovviamente sono, sono, sono dei dormitori, quindi è, per il contagio sono pericolosissimi e i ricchi se ne sono andati, ecco, quello quel è un altro fenomeno che accentua queste diseguaglianze, che chi ha la seconda casa, agli Hamptons tipicamente, no? la località, le località sul mare a nord di Long Island, o Martha's Vineyard, o lungo la, la, la valle del fiume Hudson, eh, i ricchi come nel Decameron di Boccaccio, no? se ne vanno nelle case di villeggiatura, lontano dalla città che è il luogo del, del contagio. Eh, torneremo poi su questo tema. Um, accennavo prima al fatto che partiamo da un libro, partiamo da un libro che abbiamo pubblicato un tuo libro qualche mese fa, che si chiama L'oceano di Mezzo, lo faccio vedere anche se poi la scritta si vede al contrario, ma insomma la copertina è, è molto eh, suggestiva perché è illustrato, tra l'altro, gli acquerelli bellissimi di Nicola Magrini. Um, in questo libro tu racconti tanti luoghi, tante città, piccole e grandi, non solo che hai conosciuto eh, ma in cui hai vissuto hai vissuto per anni ora io ho tra i miei amici come dire, alcune persone che si sono spostate per un periodo della propria vita ma normalmente sono cresciute, quasi tutte cresciute e vissute nella stessa città in cui sono nate poi le hanno viste da turisti o per lavoro ma ehm, tu invece hai vissuto a Bruxelles per molti anni, la tua infanzia fino alla, alla scuola poi sei andato a vivere a Milano Uh, poi ti sei trasferito uh, a Parigi come primo lavoro di corrispondente del Sole, poi New York, San Francisco, Pechino uh, e mi fermo qui perché poi in realtà nel libro ci sono tante altre città, ne cito solo una piccola città Camogli, che è una citt città del cuore, diciamo di elezione perché la sua famiglia veniva da lì e perché è una casa ancora lì. Um, in questa tua condizione come scrivi di nomade professionale, perché… La tua vita in queste varie città è determinata in parte dal fatto che tuo papà lavorava alla Comunità Europea, ma poi per lavoro. Però dici anche che ehm, diciamo intanto credo che questo ha derivato, mi sembra un po' il tuo modo di pensare alle cose, che è sempre un po' spiazzante ed è secondo me una delle tue qualità. Chi legge i tuoi articoli non, ha sempre, non è sempre sicuro di come andrà a finire e spesso contraddici una certa idea che io potrei avere di Federico Rampini. Cioè, metti in circolo anche idee, le vedremo spiazzanti, in questa tua condizione di nomade professionale però dici anche che c'hai una nostalgia in qualche modo dei luoghi, delle radici locali e questo è uno dei temi della condizione spaesante dell'Occidente, che vive, ha vissuto una globalizzazione intensa, molto forte, dovuta anche ai nuovi media che tu hai raccontato tante volte, ma anche con risorgere del, della sovranità, quindi... Diciamo, è un tema che tu vivi anche personalmente, o sbaglio? Certo, ed è uno dei fili conduttori di questo libro, dell'Oceano di Mezzo, questa vita effettivamente un, un po' particolare, anche perché ho, ho cominciato a essere un nomade globale prima che la parola globalizzazione entrasse nel lessico di tutti, eh, sono, sono nato nel 1956, a Genova, e, a due anni ero a Bruxelles, e a quell'epoca non si viaggiava così tanto, Il, diciamo così: la, la, la diaspora degli... c'era già tanta immigrazione, eh, intendiamoci? E nel Belgio, dove io andai a vivere da Bambino quasi appena nato, l'emigrazione le, le, italiana aveva già una storia antica dietro le spalle. C'era stata proprio nel 1956, l'anno della mia nascita, la tragedia di Marsinelle, dove erano morti tanti minatori italiani nelle miniere di carbone della Vallonia. Quindi l'emigrazione italiana è ben più antica. Tuttavia, diciamo, la diaspora degli espatriati, il, il viaggiare continuamente era ancora un fatto molto minoritario e ha segnato tutta la mia vita, che è stata di conseguenza anche una vita di continua ricerca delle radici, perché eh, da un lato essere un nomade globale come me è stato un privilegio, riconosco il privilegio, mi ha dato accesso a, a conoscenze, una visione del mondo molto speciale, Dall'altro ci sono dei costi umani, eh, i più ovvi sono la distanza dai propri affetti, eh, ma, ma anche la mancanza di radici, il fatto di essere sempre un outsider di trovarsi in delle situazioni in cui gli altri si conoscono tra di loro, hanno sviluppato delle reti di, di solidarietà, di amicizia, di complicità e tu sei quello venuto da fuori e quindi devi sempre eh, risalire la china, no? hai, hai, hai degli handicap da, da, da superare, quindi c'è questa ricerca delle radici che è quella paradossalmente per arrivare a uno dei temi che hai affacciato tu che mi rende, rispetto a, a tanti eh, progressisti politically correct, mi rende più attento al tema della nazione, eh, perché, proprio perché io sono stato un, un, un apolide, sono stato scaraventato da una parte all'altra del mondo, e qua, quasi mai nella mia nazione eh, e, e ogni volta mi dovevo conquistare delle radici, un'identità, um, forse per questo mi sento facilmente a casa mia a New York, dove una bella fetta della popolazione qui sono degli sradicati, sono dei migranti, sono degli espatriati come me, ma eh, tutto questo però mi rende meno, non eh, so, mi, mi ha immunizzato da quella forma di snobismo dei, dei globalisti dell'ultima ora che considerano che chi è attaccato, è affezionato a una nazione, in fondo è, è una persona di serie B, è un provinciale, uno che non ha capito dove va il mondo, eh, io invece proprio perché non, non, non ero mai al mio posto, ero sempre nel posto sbagliato, eh, capivo tutto il valore del, del tema dell'identità nazionale. Ma ah, Questo che dici lo racconti particolarmente nel capitolo proprio su Bruxelles, perché dici che frequentando la scuola europea eh, c'erano ragazzi di vari paesi, tra cui ad esempio paesi identità molto forte come la Francia, la Germania, e tu sentivi in qualche modo la positività di questa identità. Giovedì prossimo, in una delle dirette che farei, fare, facciamo alle 12 su Instagram, eh, Maurizio Viroli, che è uno storico delle idee politiche, parlerà proprio di questo, di come ci possa essere un patriottismo. C'è un senso di identità nazionale che non è necessariamente guerra fondaio, non, non si basa, basa l'amore per la patria sulla denigrazione della patria altrui. Ma d'altra parte mi viene in mente, tu sei in America, l'America è un paese che consente doppie, triple, o, o diciamo, consente di essere proud to be American e al tempo stesso eh, di essere italiano, o sbaglio, a New sì, York per esempio. Sì, sì. Beh, nel, nel, nel mio io, io sono un esempio. Ho, la, ho, la, ho preso la cittadinanza americana eh, di recente qua, quando era mh, presidente Barack Obama, eh, ma nessuno mi chiede di rinunciare a quella italiana, anzi, me, me la tengo stretta la mia cittadinanza italiana. Quindi sono un caso tipico di doppia cittadinanza che è legale, è consentito non solo, ma ehm, è. Una, una percentuale importante della popolazione americana è, è, è così tant'è vero che si è inventato un, un neologismo gli hyphenated Americans vuol dire americani con il trattino hyphen sarebbe il trattino di congiunzione per cui puoi essere Italian American puoi essere Chinese American Mexican American e così via è ehm, è una delle ricchezze di questa nazione, senza alcun dubbio. E io, io sono, sono arrivato, o, diciamo, mi sono trasferito a vivere qui negli Stati Uniti vent'anni fa, prima in California, quindi c'è tutto il capitolo San Francisco della mia vita. Poi ci sono stati cinque anni in Cina, ma avevo sempre conservato la, la residenza qui. E tutta la, la, la famiglia, mia moglie, i figli, siamo tutti eh, doppi cittadini, italo-americani quello che ci racconti dimostra il fatto che quindi uno può mantenere l'orgoglio di essere italiano pur apprezzando diverse culture, diverse civiltà, no? e il lavoro che tu fai, il lavoro che hai fatto in questi anni, di farci conoscere questi vari luoghi attraverso i tuoi articoli, i reportaggi, i libri, eh, serve a questo, quindi non necessariamente appunto, la conoscenza degli altri porta al fatto che, anzi la conoscenza degli altri, al contrario, aiuta a. Eh, a apprezzare quello che gli altri mantenendo, come dire, appunto, un orgoglio di, eh, di identità eh, specifica e nazionale. Eh, quindi la conoscenza è molto importante da questo punto di vista, no? La conoscenza certo. globale, forse la certo. pandemia, la pandemia questo, tra le mille problemi, porta a questo vantaggio che ogni giorno in televisione siamo esposti a quello che succede nel resto del mondo, almeno così succede in Italia. Non so se neanche in America si racconta l'Italia si racconta l'Europa, si racconta la Cina con grande spazio nel, nei telegiornali, nella televisione. Sì, sì, sì, questo sta accadendo anche qua ed è una delle pochissime novità positive portate dalla pandemia. Eh, tieni conto che eh, diciamo, la situazione di partenza è un'informazione, era, era, sto parlando, prima dell'epidemia un'informazione americana molto, molto autoreferenziale, fino ai limiti del provincialismo. Ehm, se tu normalmente, prima della pandemia, accendevi una, una televisione qui in America per un notiziario, si parla quasi soltanto dell'America. Ehm, anche, anche la stampa, con delle eccezioni, il New York Times e il Wall Street Journal, sono ancora dei giornali con un'apertura che ti danno un'apertura sul mondo. Ma normalmente eh, gli americani hanno questa visione estremamente autoreferenziale, che è diventata a lungo andare una loro debolezza grave, molto grave, perché hanno una classe dirigente provinciale che ha smesso di conoscere il resto del mondo in maniera adeguata. E questo è anche una delle spiegazioni di certi loro ritardi e di un declino complessivo dell'America. Non hanno quel riflesso che abbiamo avuto noi, in questo noi europei siamo migliori, perché siamo tante nazioni più piccole, ravvicinate, incollate le une alle altre. Una delle cose che racconto anche nel libro, ma ehm, per, per un europeo è normale quando le cose non funzionano a casa sua. Eh, ficcare il naso nel, nel, nella, nella casa del vicino no? cioè, da noi se, se non funziona la, metropo la, la metropolitana di Roma eh, la prima cosa che fa un romano è guardare come funziona il metro di Parigi e di Londra no? è automatico, è un riflesso che ci viene eh, a, a un americano non viene questo, cioè la metropolitana di New York è uno dei, è uno dei personaggi del mio libro. È il metro di New York perché ci, normalmente adesso, me, adesso no, ma lo frequentavo tanto. Eh, fa schifo. È un, è un metro indecente, è una metropolitana da terzo mondo. Eppure non senti per anni e anni, non ho mai sentito dei dirigenti locali dire: Ma come mai non riusciamo a far funzionare la, no la nostra metropolitana come quella di Tokyo? Non lo sanno come funziona quella di Tokyo, non, non ci sono probabilmente mai andati e non gliene, non gliene interessa nulla perché sono talmente impregnati della convinzione di essere i primi della classe, ma questo in tanti campi, eh, anche il, ovviamente in questo momento la sanità è uno… comunque l'ho posso... fatta posso... lunga, ma rispondo alla tua sì. domanda, la mm. pandemia fa sì che finalmente si sente parlare molto anche alla televisione americana di quello che accade in Italia, in Cina, in Germania e con ogni tanto devo dire non abbastanza spesso ma ogni tanto qualche lezione di umiltà quando si guardano i dati su quello come la Corea del Sud o la Germania riescono a fare molti più test diagnostici dell'America, Beh, spero spero che, che, che un po' di americani stiano aprendo gli occhi sul fatto che no, non sono i primi della classe. Ma questa era esattamente la domanda che volevo fare, cioè nella parte appunto su New York, a cui poi arriviamo anche peraltro, nella metropolitana tu dici eh, l'incapacità di modernizzare le infrastrutture pubbliche, viene guardata da destra e da sinistra, da destra l'ideologia neoliberista scrivi da 40 anni ha privilegiato il business privato e ha disprezzato i servizi pubblici in tutti gli Stati Uniti, allora tu come sai questa è una polemica che in parte riguarda anche l'Italia, in Lombardia si dice è stato dato troppo spazio al privato e per esempio… La sanità pubblica ha eh, smantellato la sanità di, di base territoriale, ha privilegiato i grandi ospedali, ma le, le, la, la sanità, diciamo, l'assistenza domiciliare, la sanità di base, cioè, ma in America, ovviamente, dove non c'è un servizio sanitario nazionale, credo comparabile a quello non solo italiano, ma anche tedesco. È appunto, la domanda è: eh, c'è una, una, una consapevolezza di questo. C'è un dibattito pubblico su questo. Cioè, se ne parla di questo tema, di come l'America affronta in maniera più sguarnita rispetto ad altri paesi come la Germania, per non dire l'Italia. Una, una, un, hai l'impressione che c'è un, un nucleo di, di discussione che potrebbe cambiare le cose. Medicare, tutta la discussione quando Trump è arrivato, ha provato a smantellare, credo non ci sia riuscito del tutto, ma insomma le poche bah, cose sì. da sì, da, sì, sì. Da. No, no. Eh, sulle, sulle sigle bisogna essere molto cauti sì. perché è una giungla il sistema americano, sì. una delle ragioni per cui è così difficile parlare della sanità americana agli italiani è che voi avete un sistema sanitario nazionale, anche poi con delle specificità regionali, tu hai ricordato sì. la Lombardia, noi non abbiamo un sistema sanitario, ne abbiamo 100, è una giungla eh, di sistemi per lo più privati, ma non solo privati, abbiamo anche la sanità pubblica in America, il Medicare è sanità pubblica per gli anziani, eh. Medicaid è la sanità pubblica per i poveri, sotto la soglia della povertà, Obamacare invece è il nome che si dà alla riforma sanitaria di Obama che ha aumentato la copertura, abbiamo tanti sistemi sanitari quanti sono, gli stati, perché anche qui il federalismo conta, pesa, gli stati hanno eh, potestà di legiferare sulle regole della sanità, quindi a New York non ci sono le stesse regole che in Florida o in Texas e poi qual quella, abbiamo… Eh, qual è quella che Trump ha cercato di… Obama Obamacare, lui, lui ha cercato di smantellare ma non ci è riuscito la riforma sanitaria di Obama che ha introdotto alcuni miglioramenti, ma non ha, per esempio, ha, ha consentito a una ventina di milioni di americani di assicurarsi che prima non erano assicurati, ha impedito alcuni degli abusi più atroci, come prima di Obamacare, le compagnie assicurative private potevano dire: A te non ti assicuro perché sei già stato malato. Io voglio assicurare solo i sani questo era un diritto delle compagnie assicurative, Obama gliel'ha tolto questo diritto abominevole, quindi dei miglioramenti ci sono stati, però rimane un impianto prevalentemente privatistico, eh, con le regole che quindi variano a seconda di qual è la tua assicurazione e quale polizza hai comprato dalla tua assicurazione, è un, è un sistema molto complicato anche perché non si presta a eh, semplificare ricchi poveri, cioè no, non è una sanità solo per ricchi: non è vero questo. Se tu sei un operaio metalmeccanico della General Motors, hai un'ottima copertura sanitaria in America perché sei dipendente di una grande azienda, hai un contratto collettivo di lavoro che è stato negoziato da un sindacato potente, nel tuo contratto di lavoro è inclusa una polizza assicurativa coi fiocchi, che ti dà delle ottime prestazioni sanitarie, eh, viceversa puoi anche essere diciamo, parte della, di un ceto medio-alto, ma eh, un, un, un libero professionista, ti devi comprare tu l'assicurazione, puoi comprarla anche piuttosto scadente, quindi eh, non è così facile no, descrivere il sistema americano. Il dibattito, Tu mi chiedevi se c'è un dibattito, sì c'è, sì. eh, guarda per esempio c'è stato un, un, un dibattito molto forte tra i candidati democratici per la nomination, eh, adesso si è chiusa quella gara lì, no? abbiamo un solo candidato che è Joe Biden. Ricordo però, per dirti come il, il dibattito non è semplice, uno scambio di battute nell'ultimo duello televisivo tra Joe Biden e Bernie Sanders. Bernie Sanders vorrebbe in America un sistema all'italiana, sistema sanitario nazionale unico, pubblico e sostanzialmente gratuito, semigratuito. No? Eh, Joe Biden è per una riforma molto più graduale, nel dibattito televisivo, quando Sanders è tornato alla carica e proprio a proposito del coronavirus ha detto ecco la prova che abbiamo bisogno di una sanità pubblica, di un sistema sanitario nazionale, Joe Biden gli ha detto è quello che hanno in Italia e non ha funzionato. E, anche in America non è così facile dire che i nostri ritardi che sono gravissimi nell'affrontare questa pandemia sono tutti legati a, ai difetti della sanità privata, perché la sanità pubblica che pure esiste, a New York abbiamo tanti ospedali pubblici, e come ricordavo col Medicare, col Medicaid, un pezzo di sanità è sotto gestione pubblica, la sanità pubblica eh, è arrivata altrettanto impreparata a questa sfida. Quindi il dibattito c'è, ma non è così facile capire se andrà a favore degli uni o degli altri, perché abbiamo... Tanta inefficienza anche nel pubblico qui in America. Ci chiede Danà Cecchi, una delle persone che sta seguendo, chiede se una persona cade a terra malata senza assicurazione a New York. Che succede? Eh, dipende. Dipende da quale ambulanza lo raccoglie e, o la raccoglie in quale pronto soccorso la portano. Uh, normalmente di fronte a un'emergenza un il pronto soccorso ti deve curare. E, e, e, di solito non è vera, la leggenda secondo cui prima ti chiedono se puoi pagare, poi ti curano, non corrisponde al vero. Di solito se è un'emergenza vera ti devono salvare la vita, punto e basta. Poi però se hai avuto la sventura di essere portato in un pronto soccorso privato il conto arriva e se non lo puoi pagare cominciano una serie di problemi. Eh, se sei veramente povero in realtà dovrebbero curarti eh, gratis con il Medicaid se hai un reddito al di sotto della soglia di povertà che è 22 dollari l'anno, eh, se sei anche un po' sopra. Eh, ti arriverà al conto, il conto mh, tutte le sorprese sono possibili appunto perché abbiamo un ventaglio di, di, ta di, di tariffari a seconda se sei finito in una struttura pubblica, in una struttura privata, ehm, sì, è, è, è una giungla, è una giungla e indubbiamente i costi possono salire a dei livelli ehm, pazzeschi. Bene, parlavamo di una persona che cade per strada, eh, a proposito di cadere, passiamo invece alla corsa. Cioè hai detto prima che Central Park è un luogo dove corri, una parte molto bella del libro, eh, quando parli di New York, è dedicata appunto al parco, a Central Park. E mi dicevi l'altro giorno che quando corri, e lo scrivi, senti audiolibri, sentivi, mi fa piacere ricordarlo, anche le, eh, gli audio delle lezioni di storia di Alessandro Barbero, che è stato anche ospite dei nostri Casi la Terza, vero? Sì, è verissimo, confermo. Ho sempre avuto, eh, devo dire, da, da, da molti anni un'ammirazione per Barbero, che è un grande storico, ma è anche un grande divulgatore, un grande narratore. E adesso di recente mi sono scaricato sul mio piccolo iPod Nano, che mi accompagna nella corsa, eh, il ciclo delle conferenze che Barbero ha fatto per voi, per la terza all'auditorium di Roma credo, no? e, e stavo ascoltando quella su Caporetto che è fantastica, anche se credo, è, è una pagina è fantastica, è drammatica, è una, una, una pagina di storia molto tragica, ma raccontata benissimo da Barbero. Credo che se la rifacesse oggi parlerebbe molto di più del il bilancio di vittime della Spagnola, no? perché si capisce, qui e là ogni tanto appare l'influenza spagnola che uccise molto più della Prima Guerra Mondiale, e in quella conferenza fa delle, fa delle apparizioni brevi, credo che in una prossima versione il ruolo della Spagnola verrà sviluppato più ampiamente. Con Barbero, quando abbiamo fatto uno dei primi incontri di Casa La Terza, abbiamo parlato dell'idea dell della guerra. Come sai, Macron ha ripetuto più volte nel suo discorso: siamo in guerra, siamo in guerra. Barbero è prima di tutto uno storico militare, quindi era interessante raccontare come funziona l'emergenza, per esempio, la catena di comando o la comunicazione. Ma rimaniamo a Central Park. Eh, io sono stato con la mia famiglia ospite di un amico comune che è Massimo Gaggi che da molti anni è il corrispondente del Corriere della Sera a New York, eh, in, a Natale, a Capodanno diciamo, nei giorni a cavallo tra la fine dell'anno eh, e inizi di gennaio e siamo stati a Central Park, una bellissima giornata e a un certo punto mentre eravamo fermi di fronte alla statua di un re polacco, re Iaghellone, è arrivato un signore di una certa età, eh, piccolino, che ci ha detto, volete che vi dica perché c'è questa statua qui? e ci ha dato un'amabile descrizione e ho chiesto ma chi è lei, c'aveva una targhetta qui sul petto, io sono uno dei 600 volontari della Conservancy di Central Park e io con la mia ignoranza gli ho chiesto ma che cos'è e mi ha spiegato che Central Park è entrato in una condizione ormai da molti anni di grande qualità che tu racconti nel libro, per esempio è un posto sicuro, è un posto che si può andare a correre anche a mezzanotte, eh, dopo una stagione che invece era stata più problematica negli anni 70 perché un gruppo di persone facoltose, comunque di cittadini di New York, ha ottenuto di gestirlo direttamente e ho pensato, è una cosa difficilmente pensabile in Italia che un privato ottenga una gestione di un parco pubblico, una città nella città, eh, è una differenza anche questa tra pubblico e privato in America e qui e, e, e in Italia? La differenza di sì, fiducia? Allora, sì, sì, con, confermo che la, la conservancy che ha la, la gestione del, di Central Park è, ehm, è una struttura privata, anche se è una non profit, quindi privata, okay. ma non a scopo di lucro, non, okay. non, non, non può fare profitto sulla gestione del parco, è una delle forze dell'America questa, eh? cioè ricordiamoci che la stragrande maggioranza delle università di elite americane, grandi nomi come Harvard e Stanford, sono delle non profit private, sono enti privati non profit, esattamente come la Conservancy che gestisce Central Park e sono le migliori università del mondo. Quindi que questa è una delle forze, cioè saper combinare l'efficienza del privato, dell'organizzazione di un'azienda privata, ehm, togliendo lo scopo del profitto, eh, è una formula mo molto interessante, naturalmente si basa anche su una legislazione fiscale che consente donazioni detraibili, e quindi c'è tutto un flusso di denaro che dai, dai, dai ricchi va verso tutte queste eh, organizzazioni, questi enti non profit. Eh, solo su, su una cosa ti devo correggere, se Central Park è diventato un luogo sicuro, dove eh. si può andare a correre quando fa buio e non ci sono più i crimini orrendi degli anni 70, degli anni 80, questo è un altro discorso, non c'entra la Conservancy, perché la Conservancy non ha compiti, responsabilità e poteri di ordine pubblico, qui c'entra la Polizia di New York ed è un altro discorso che piace poco ai miei amici politically correct, perché eh, questa storia della rinascita di New York come città sicura, dopo un periodo in cui era una città veramente molto, molto pericolosa, è la storia di una sinistra di governo perché è stata governata per lo più, con delle eccezioni importanti come Bloomberg, ma per lo più da uomini di sinistra, una sinistra che ha capito che legge e ordine non sono dei temi di destra. A questo proposito è molto divertente un aneddoto, il libro è pieno di racconti anche di, della tua vita familiare, della tua vita con, con i figli, con Stefania, con tua moglie, con Costanza, con Jacopo. Uh, ce n'è uno molto divertente su questo tema legge e ordine racconti che quando arrivi a San Francisco Jacopo che è un grande calciatore uh, va a fare la sua prima partita e a un certo punto l'arbitro fischia non so che cosa e lui protesta in maniera veemente e i suoi compagni stessi della squadra lo guardano strano eh, perché? Perché la autorità dell'arbitro della regola non si mette in discussione quindi questa è l'altra faccia della forza del privato il privato che però accetta le regole una volta stabilite quelle sono le regole del gioco e si accettano o sbaglio? Sì, questo diciamo è l'impatto proprio più forte dal punto di vista culturale che, eh, che noi abbiamo avuto vent'anni fa quando ci siamo trasferiti da Milano a, a San Francisco, quindi siamo sbarcati ehm, sono cose che probabilmente nota anche un italiano che fa solo il turista in America, ma diciamo che quando vai a vivere in un paese, quando iscrivi i tuoi figli a scuola, quando devi pagare le tasse, quando devi fare un contratto di affitto, eh, percepisci molto di più la, la cultura diffusa di quel paese e, e, e il tema del rispetto delle regole è, è molto forte, è molto, è, era per noi italiani arrivati a mettere radici in California fu una delle cose più interessanti. Eh, detto questo poi naturalmente come in tutte le belle, eh, le, le belle storie c'è sempre un risvolto negativo, cioè poi alla fine non è che tutta l'America rispetti le regole come dovrebbe, in questo momento abbiamo alla Casa Bianca un presidente che è un, un affarista che sul rispetto delle regole invece un, ad, ha sempre dato un'interpretazione molto particolare. C'è un mondo del capitalismo americano, lo abbiamo visto per esempio nella crisi del 2008, no? che è stato un, un mondo di pirati, un mondo di, ehm, senza scrupoli, dove invece eh, su, sulle regole hanno, hanno fatto carne di porco. Eh, quindi non voglio. Il, il mio libro è sempre pieno di, di chiaroscuri, no? non, non descrivo mai... Un'America né, né meravigliosamente ideale, ma neanche ne un inferno. Insomma, eh, poi ci, so, ci sono sempre le eccezioni di quelli che fanno i furbi anche qua, e, e a volte sono eccezioni che sono arrivate molto, molto in alto, e la, la Casa Bianca oggi è un esempio. De, anche qui Beh. però io non mi accontento mai delle diciamo. Degli stereotipi politically correct, ricordo sempre che Trump ha, ha fatto soldi come palazzinaro eh, quando New York era governata dai democratici. Lui si diceva democratico, pagava finanziava le campagne elettorali di democratici eh, è una delle ragioni per cui non, non, non mi convince che solo oggi si scopra la probabile evasione fiscale di Trump e che mi chiedo dove erano tutti i procuratori di New York che dovevano indagare sulla, sulle sue tasse quando lui era un palazzinaro qua, in, qu in questa città Sì, ehm, a proposito delle regole una delle, delle cose che tu dici molto interessanti è, è il disprezzo per le regole dei grandi operatori della, delle, dei new, nuovi media, delle, delle, degli over the top. Eh, tu facesti all'inizio del tuo lavoro professionale dei libri con noi che erano sulla new economy, in cui sottolineavi il potere anche di liberazione che veniva dalla da da West Coast, da come dire, delle, delle imprese che avevano un grande forte senso come dire, di... Oh, di rompere vecchi schemi, diciamo gerarchie aut autoritarie, mh, convenzioni, pregiudizi e liberavano una possibilità per tutti di comunicare, di, è che quella per cui noi oggi stiamo dialogando a tanta distanza. In questo libro eh, maturi una riflessione che avevi già maturato in te libri precedenti, eh, che invece questo è diventato una forma di arroganza, di essere al di sopra delle regole, no? eh, di essere... Come dire, di, di disprezzarle anche. Questo in parte era nella cultura del 68-69, la famosa canzone di Crosby, Still Nasce Young. Che tu ricordi Chicago sui movimenti protesta? A un certo punto dice: Rules and regulations, who needs them? No? C'era questa sia in Steve Jobs, del discorso famoso all'università. Eh, e quindi anche questo è un chiaroscuro, no? Sì, sì, sì. Eh, allora, que quello è uno dei diciamo dei, dei pezzi del libro dove descrivo un'America di cui io rimango profondamente innamorato sono rimasto molto legato a San Francisco eh, mia figlia vive da quelle parti a Santa Cruz insegna all'università in California adoro la California però ho smesso da tempo di considerarla un paradiso terrestre eh, proprio perché la storia delle nuove tecnologie dei i padroni della rete è stata per me una è stata un, uh, illuminante eh, questi che sono stati dei dei rivoluzionari da giovani tutti quanti da, da bill gates a steve jobs sono poi diventati dei dei, dei pirati del del capitalismo monopolista più arrogante sono i più grandi elusori eh, fiscali del pianeta e, mh, Ecco, L'idea che hanno del loro dovere nei confronti della comunità è molto particolare, cioè possono essere generosi come filantropi e al tempo stesso spietati nel pagare pochissimo i propri operai nei, nelle fabbriche cinesi di Apple o nei magazzini deposito di Amazon. Eh, c'è una, una protervia, una, eh, una ferocia, un'avidità una di accumulazione, per cui hanno gettato la maschera, ecco quelli che erano i figli dei fiori, eredi di quella. Certamente c'è anche una continuità perversa tra una, una vena anarchica degli anni 60 americani della West Coast e eh, quello che poi hanno edificato, che è un, un, un capitalismo con tutti i difetti del capitalismo antico, cioè prima di tutto la tendenza al, alla concentrazione monopolistica, e sono dei lobbisti fenomenali che hanno creato eh, intere impalcature normative al, che proteggono i loro interessi. E, sì, questo è il volto peggiore è anche, della California. È anche una impalcatura culturale, no? Cioè, in questi anni abbiamo vissuto un po' col mito della libertà della rete, la rete è libera, no? E poi invece ci rendiamo conto che la rete è un far west dove dentro ci sono regolazioni e non regolazioni, appunto. E alcuni che un tempo si chiamano Robert Barons che adesso sono invece gli alcosetti over the top. Io dobbiamo concludere, in realtà ci sarebbero mille stimoli dalle cose che hai detto e anche molte che eh, ci vengono chieste e dal libro che è ricchissimo di stimoli, io però volevo chiudere, col Pechino. Eh, chiudere con Pechino, chiudere col Pechino ma per in realtà per lanciare da lì la domanda sul futuro, eh, il capitolo del Pechino è molto ricco e anche quello è molto interessante, racconti la tua esperienza di vita in un quartiere tradizionale di Pechino, no? e che cosa questo voleva dire? Eh, con una Pechino che in realtà in quegli anni si andava invece fortemente modernizzando anche attraverso, tu parli per esempio dei palazzi, ma anche dell'abbigliamento, quella che tu chiami rimozione del passato, no? C'è cioè un'opera in cui il, il capitalismo cinese è molto diverso, per esempio, da quello indiano. Allora, la domanda che ti volevo fare è questa: noi pubblicheremo dopo Natale, dopo, Natale, dopo le vacanze estive, a settembre-ottobre, un bel libro di Branco Milanovic, che abbiamo deciso di chiamare Capitalismo contro Capitalismo. Eh, lui sta aggiornando, ovviamente, alla luce di quello che sta succedendo, in cui confronta i due capitalismi, il capitalismo occidentale, che lui chiama meritocratico, comunque quello diciamo, liberale, che convive con sistemi eh, liberali, democratici, e un capitalismo autoritario, in cui la Cina è l'esponente più forte, che però in questi giorni ci si presenta con eh, un'area un, un nuova. In Italia arrivano i medici cinesi, la Cina sembra molto affabile e generosa con l'Occidente, Ecco, ehm, tu hai riflettuto molto su questo modello di vita, non solo il capitalismo appunto, asiatico, C Cimbi è stato uno dei tuoi libri più fortunati, uno dei primi che ha raccontato questo, purtroppo in quel caso non pubblicato la terza, ma insomma, diciamo, lo, lo cito perché oggettivamente è, un è, un, è stato un libro veramente anticipatore. Oggi quello che sta succedendo, come cambia, questa è l'ultima domanda che ti farei, come cambia dal tuo punto di vista, la geografia dei poteri e cosa ci dobbiamo aspettare perché sono poteri molto diversi tra loro noi occidentali ma guarda eh, io credo che una pandemia come una guerra mondiale eh, ha, ha sempre degli effetti di shock nella competizione tra sistemi sistemi politici o addirittura tra sistemi valoriali tra grandi civiltà eh, è un acceleratore del movimento della storia quindi tutte le tendenze che erano già in atto eh, e che racconto negli aspetti più quotidiani della vita quotidiana, più aneddotici anche nella mia immersione 5 anni di vita a Pechino, quindi che racconto nell'oceano di mezzo, eh, eh, hanno, hanno, hanno eh, preso un'accelerazione formidabile. Cioè la Cina, nella storia dei rapporti tra Oriente e Occidente c'è sempre stato un alternarsi di emulazione imitazione eh, e competizione cioè ci siamo copiati gli uni gli altri nei momenti in cui eh, uno er era più avanti l'altro cercava di imitare, copiare e adeguarsi. La Cina ci ha copiato molto a lungo, ha fatto quello che prima avevano fatto il Giappone e altri dragoni asiatici, cioè si è eh, sottoposta anche a delle, a delle violenze enormi, facendo delle rotture drammatiche con la propria tradizione, per impadronirsi di una modernità che coincideva con l'Occidente. Uh, adesso che pensa di padroneggiarla uh, è anche convinta che sia cominciata la fase successiva in cui uh, è, è, è lei il modello superiore e questa pandemia uh, sta diventando l'occasione per convincersene. Xi Jinping ormai è molto esplicito nel dire che il suo sistema di governo è più efficiente del nostro e la risposta alla pandemia secondo lui ne è la conferma più eclatante. Uh, in tutto questo ci sta anche un recupero delle tradizioni, perché la Cina che era passata attraverso una, uh, un, un taglio abbastanza netto no? dal punto di vista anche proprio di de quello che racconto nella mia vita a Pechino, l'urbanistica di Pechino, uh, il, il tipo di, di, di capitalismo, di consumi, di mode, era tutto copia un copiare l'Occidente, Adesso ci sono delle operazioni di recupero di Confucio, per esempio, del pensiero confuciano, eh, di recupero del buddismo, anche della, della religione buddista e, e tutto questo fa parte di una, proprio una riaffermazione della civiltà cinese. Ricordiamoci che è la più antica della storia umana, eh, la, i cinesi considerano una continuità da 4.500 anni a questa parte, quindi molto, ma molto, il doppio di noi greco-romani o, o giudeo-cristiani. E quindi ehm, c'è questa idea che loro si stanno riappropriando di un ruolo che fu il loro molto, molto a lungo nella storia. Il primato, la centralità, il centro dell'universo. Zhongguo, Cina è la terra di mezzo, cioè tutto il resto è periferia. Bene Federico, io ti ringrazio molto perché diciamo, ci ha aiutato a fare un viaggio, se non altro virtuale, attraverso il sottotitolo del libro è un viaggio lungo 24.539 miglia, non le abbiamo percorse tutte perché nel libro c'è molto di più, eh, ci sono molti altri luoghi oltre quelli che abbiamo raccontato, ma insomma ne abbiamo visto un pezzettino e, e come, al se come sempre la tua capacità è quella di mettere insieme il racconto con un'analisi di quello che sta succedendo poi io come purtroppo succede spesso certo che sbagliando ci, chied ci chiediamo tutti cosa succederà in futuro in realtà nessuno lo sa però l'analisi eh, come si diceva un tempo è la base per quello che succederà e quello che decideremo che succeda perché in parte dobbiamo continuare a sperare che se il modello cinese lo prenderemo noi, dipende anche da noi, cioè saranno anche noi a decidere se vogliamo un sistema più autoritario, eh, con meno incognite, per esempio sul piano della sicurezza, o, o no, al contrario. Eh, ti ringrazio molto, spero che presto ci rivediamo anche di persona. Intanto dico a chi ci ascolta che su Facebook eh, ci rivedremo giovedì 23 alla stessa ora con una persona che credo tu stimi e conosci come, come, come Alessandro Barbero che è un altro grande storico che è Luciano Canfora che è un altro grande provocatore esatto. intellettuale e con lui ragioneremo molto di cosmopolitismo nella storia e oggi, Andrea Giardina in uno di questi in casa La terza ha detto questo è un virus cosmopolita ecco. eh, parleremo di come il cosmopolitismo sia un ideale un'illusione, una, una realtà eh, domani invece eh, alle ore 12 su Instagram ci sarà Laura Pepe che è una giovane, bravissima storica ci che si occupa degli eroi greci, oggi diciamo che i medici sono eroi, boh, è giusto, è sbagliato definirli così, e poi venerdì con Rocco Pinto, che è un bravissimo libraio torinese, eh, parleremo appunto della questione della, di come gli spazi della cultura, non solo le librerie, eh, soffrano in questo momento della crisi e delle incognite e cosa fare per mantenere una dimensione culturale anche nei nuovi media, in parte come abbiamo fatto oggi utilizzando questo strumento anche per una riflessione che non è soltanto sull'istante, sull'immediato, come spesso sentiamo fare sul, sul numero, ahimè, eh, del, del, dei contagi immediato, ma cercando di allargare lo sguardo. Eh, grazie molto a Federico per tutto quello che ci hai detto e mh, speriamo di rivederci presto. A tutti, in bocca al lupo! Crepi, come si dice. Ciao! Ciao.